mondo specifico ci occupiamo della capitale di Roma allora con noi il vice sindaco Luca Bergamo grazie vice sindaco o assessore faccia lei come preferisce essere chiamato assessore o vice Luca sindaco? Bergamo. Luca Bergamo Luca Bergamo tra l'altro di, di recentissima nomina esatto, quindi sì. appunto in bocca al lupo anche per questo eh, cominciamo eh. appunto col, col raccontare non più cosa non ci sarà ma cosa ci sarà a Capodanno a Roma? se ne diciamo in abbondanza, in realtà noi faremo 24 ore di, di attività cominciando alle 10 e mezza di sera della, del 31 e finendo alle 10 di sera del 1 gennaio eh, il 31 eh, facciamo, sostituiamo il concerto del Circo Massimo con una cosa che avevamo pensato eh, e che eh, funzionerà così ci sono 15 install installazioni con performance e spettacoli di eh, Nuovo Cirque. Alle 22 cominciano. Dopo, alle 22.30 comincerà. Eh, dove siamo più o meno? Tutto Massimo, siamo a ah, ecco, ecco, okay. eh, Tutto illuminato con eh, Trans Express, che è uno dei grandi Nuovo Cirque del mondo. E poi alla mezzanotte eh, faremo andare i 100 violoncelli del dell'orchestra di soldi una da Melozzi con il countdown e poi continuiamo con i J fino alle 2 di notte. Dalle 3 di mattina, anzi dalle 3.30, comincia un programma che eh, si svolge sui ponti della città. L'idea nostra è che ci piaceva intanto festeggiare il nuovo anno più che, che la chiusura. Mm? e di farlo riconquistando alla vita della città il, uno spazio che la città ha perduto, cioè il Tevere. Il Tevere è scomparso dalla città quando furono costruiti gli argini che la proteggono in inondazioni, ma allo stesso tempo costruiscono una specie di immenso edificio che è lungo 10 km, largo 100 e altro da 8-13 metri che cancella parte della città e quindi sì. abbiamo deciso di eh, ricostruire su ponti uh, tantissime iniziative eh, alle tre di mattina, dalle tre e mezza alle sei per i nottamboli dalle dieci a mezzogiorno per le famiglie, dal primo pomeriggio in poi per tutti quanti fino nuovamente a sera, in cui sono condotti 500 artisti professionisti voglio chiarire perché c'è <coughs> un po' di strana polemica su eh, artisti non pagati pagati, no, sì. <ride> gli artisti che, che performano sono, fanno performance sono pagati. E tra questi ci stanno spettacoli di Teatro con Ascanio uh, Celestini, Massimo Popolizia, Rovere, la, Musica con Sparagna, la Junior Orchestra, eh, l'Orchestra di Musica per Roma, mh, ci sono letture. Abbiamo dato vo voce agli angeli, di, agli angeli di Ponte Sisto con letture di, di, di, di testi fatte da Henri De Luca Affinati, Raimo eccetera eccetera. Ci sono giochi per bambini, c'è cioè, diciamo, quasi qualunque eh, possibilità di vivere spettacolo dal vivo, però in modo morbido, non in cui si sta tutti a accercati insieme. Ma si può camminare. Si crea una grandissima piazza sul, sul Tevere che va scopre il centro di Roma, da Castel Sant'Angelo a Largo Arenola, praticamente. Quindi è un chilometro di piazza lungo cui sui ponti e sulla strada ci sono attività, eh, spettacoli ogni di ogni genere. In questo spazio gli artisti di strada che possono raccogliere offerte come si fa sempre. Possono liberamente fare la loro attività e poi ci sono anche dei piccoli posti che, lungo la strada che sono dedicati invece a chi nel caso lo volessero a scuole eh, amatori per eh, raccontarsi e fare questo ovviamente a scopo non commerciale. Quindi modello iPad Corner? Uniti vice sindaco per eh, capire ah, no, gli, gli spazi liberi eh. per poter intrattenere va, chi va, voglia eh, ci sono due ponti vorrei ricordarlo per sì. soprattutto i turisti ma anche i romani ovviamente che si troveranno nel, nelle 24 ore del capodanno a transitare in zona due ponti che saranno un po' se abbiamo capito bene luoghi simbolo quindi di poli d'attrazione, Ponte della Musica, Foro Italico per capirci. Tra l'altro, luogo sì. che, che amo particolarmente per uh, ovvi motivi sportivi, e poi il Ponte <ride> della Scienza. Sono, eh, no, beh, Ponte della Musica, tra l'altro, set di mille, di mille pubblicità adesso. Quindi sfruttatissimo. Sì, sono dalla Giro, per esempio. E infatti, bravissimo sì. il, il film. Quindi, è vero, questi due ponti saranno un po' i fulcri della festa? sono due ponti, sono i fulcri della festa della mattina, mm -hmm. della mattina e continuano poi da sera, sono appunto il ponte della musica e il ponte della scienza, che sono i ponti più nuovi della città. Mm -hmm. Dopodiché ci sono Ponte Sisto e Ponte Sant'Angelo, invece che sono tra i ponti più antichi, Ponte Sant'Angelo mm -hmm. ha 1800 anni di vita, più o meno, che a loro volta fanno parte di questa grandissima area pedonale che comincerà a funzionare da ora di pranzo, eh, su cui anche si svolge eh, grandi attività, quindi è una grandissima area sono diciamo, 8 chilometri di, di città di Tevere uh -huh. che vengono colpiti in tre punti Ponte della Musica Ponte della Scienza no? che sono un po' fuori dal centro e poi l'area centrale che invece coinvolge Ponte Sisto e Ponte Sant'Angelo allora, Luca Bergamo l'idea è di coinvolgere eh, un po' tanti tipi di pubblico diversi mi pare, no? le famiglie da un lato però anche i, i giovani sì. mi mm. faccia capire sì. un po' beh e a ciascuna ora c'è il suo pubblico no? la mattina all'alba alle tre e mezza normalmente in circolazione ci sono le persone i più giovani che stanno uscendo dalle feste e quindi eh, noi gli offriamo una specie di alba mm -hmm. uh, un, un, un antipasto di alba fino all'alba sui punti della musica e punti della scienza poi dalle dieci in poi normalmente sono le famiglie che escono con, con gli anziani spesso e con i bambini e quindi Ponte della Musica e Ponte della Scienza normalmente diventano dei set per attività che, che sono invece rivolte più a questo pubblico, più un pubblico di famiglie, la ehm, parte della mattina. Poi da ora di pranzo in poi sia Ponte della Musica, Ponte della Scienza che tutto quel tratto intero invece mh, offrono diciamo, una cosa molto, molto più generale che riguarda Tante fasce di pubblico, abbiamo, la, diciamo, abbiamo i concerti di Santa Cecilia e di Teatro dell'Opera, abbiamo eh, performance di teatro eh, che sono prodotte dalla, dal Teatro di Roma, abbiamo la Fondazione Roma-Roma che presenta il meglio delle, delle produzioni contemporanee. Quindi c'è, se, se vogliamo, una specie di grande film della, della, della vita culturale che questa città ospita, eh, ci sta un film uh, un montaggio su, su, diciamo, su, su Roma e sul Tevere fatto dalla, dalla Casa del Cinema che prende eh, spezzoni di tutti i film che sono stati girati a Roma importanti per, sul Tevere perché si raccontano veramente il Tevere c'è un'infinità di, di cose che vanno avanti nel corso della giornata e si modulano secondo no, le abitudini di, se vogliamo, di partecipazione culturale di diversi, di diversi gruppi di persone. E anche le ore diverse, il prima. pubblico diverso. No, no, ma è chiarissimo, lo spirito è evidente. Ripetiamo adesso, credo, uh, Vice Sindaco, che sia anche un momento tocca ai romani e ai turisti esserci animare perché poi è la gente che fa la festa è sempre stato sì. così ed è sempre così sì. credo sia anche un momento importante per tutti voi della giunta inutile star qui eh, a ricordare le difficoltà anche gli errori no? li avete pubblicamente ammessi che sono, si sono succeduti in questi mesi credo che possa essere un momento importante un po' perché è simbolico comincia un nuovo anno ma se anche la risposta dovesse essere di un certo tipo da parte come ci auguriamo da parte della popolazione magari anche una spinta che ne dice? In qualche misura c'è nel suo cuore anche questa, questa speranza lo dico in maniera molto franca Sì, lo rispondo in modo molto franca quando abbiamo pensato a questo questa, diciamo, quest elemento non c'è in fondo il desiderio è quello di rendere ehm, le feste un momento in cui le persone eh, si conoscono riescono a parlare tra di loro attraverso lo stupore e la curiosità che no, è indotta dal partecipare a qualcosa di inatteso, la cultura ha questa forza. E quindi il formato è stato pensato in questa chiave, cioè una chiave che consente lo sviluppo di relazioni umane. La città, al di là delle difficoltà obiettive no, che ha vissuto in questi mesi, è una città in cui la fiducia tra, no, tra, i, tra i cittadini è bassissima. C'è un'indagine pubblicata dal, dall'Unione Europea, l'Eurobarometro Divertinizzo, no, che è impressionante, dice che il 50% dei, dei cittadini di Roma non si fida dei propri concittadini. Quindi, quindi io credo che al fondo, no, nella crisi de, della città, che è una crisi no, lunga, difficile, che viene da tanti, no, per, per tante ragioni, no, e eh, non certo le ultime, è c'è un grandissimo bisogno di, di riconoscersi no? di, di sapere che si può vivere insieme e vivendo insieme si riesce a vivere meglio ah, questo credo Questa siamo tutti d'accordo la ragione di fondo per cui abbiamo pensato no, degli eventi, una, festa diffusa, una festa diffusa eh, una, una festa diffusa una vera festa della città no, no, è chiarissimo, quindi, lo no? spirito è, è, è chiaro ma... naturalmente ci auguriamo che, che le persone partecipino la vivano con piacere ma no, ci e saranno, so ma, si, ma non abbiamo dubbi ma sa perché anche io l'ho voluto chiedere eh, per esempio io sono uno di, di quelli da umilissimo osservatore che considererò, chiedo scusa, e considero tuttora un errore aver detto di no alle Olimpiadi ma questo non fa di me né un tangentaro né un, no, no, uno schiavo no, dei immagino. poteri, no, si può pensare in modo diverso restando serenamente eh, amici sì. o comunque collaboratori ma sa perché che lo dico? Per la Giunta, e questo riguarda l'intero Movimento 5 Stelle, forse è anche arrivato il momento di l'onestà ci mancherebbe, è un prerequisito fondamentale, ma anche di scoprire un po' il sorriso, lo stare insieme. Quelli che non la pensano allo stesso modo non sono, ripeto, necessariamente delle persone cattive o semplicemente la pensano in modo diverso. Questo, questo, diciamo, questo lo sono consapevoli tutti, non c'è dubbio che eh, no, la diversità di opinioni... Eh, ciò che, che rende una democrazia rare la possibilità di esprimere quindi non, non, non, non c'è dubbio io, diversità di opinioni su, sulle Olimpiadi come diversità di opinioni sullo stadio olimpico non significa no? iniquità poi diversità di interessi è un altro, <ride> un altro discorso e io vorrei dire una cosa diciamo a lei e a tutti quelli che ci ascoltano Il, ci sono Tante difficoltà, certamente. Tante difficoltà sono anche prodotte dal fatto che la città è stata gestita ma non governata per un periodo di tempo molto lungo e che ha un terribile bisogno di eh, riforme che sono riforme di, di struttura. Io penso alle, alle istituzioni culturali che, eh, no, che rispondono al mio mandato. Ciascuno di questi nel corso degli anni è stato un po' spinto, un po' lasciato ad essere una mona, ad lavorare per se stesso, per il proprio pubblico, no? dentro un ciclo economico chiuso, senza collaborare con le altre, e questo produce distorsioni, a parte gli effetti no? su sprechi, costi, ma produce proprio un'istruzione, cioè le istituzioni culturali non riescono più a essere a servizio della città. Questo vale un po' per tutto, vale per le aziende, vale per l'ATAC, vale per l'amministrazione. Ora, noi stiamo facendo un lavoro mh, non semplice di trasformazione di questa cosa qui, che è, è meno visibile perché eh, tocca cambiare, cambiare richiede, no? richiede tempo, richiede, mh, richiede convincere persone che sono abituate a lavorare in un certo modo e a lavorare diversamente. Però una delle cose che a me piace molto di questa iniziativa del primo gennaio è che per la prima volta questa iniziativa è il prodotto dell'ingegno collettivo di tutte le istituzioni culturali sono 12 che rispondono al Comune di Roma, hanno progettato insieme e guardi una cosa veramente sorprendente è che facendo questo lavoro alcuni hanno scoperto che non hanno mai incontrato prima gli altri mai non allora, si può immaginare che in una città che ha questo patrimonio questi operatori non siano in connessione tra di loro e soprattutto non siano in connessione tra loro per servire la città per aprirsi così è stato oggi questo noi lo stiamo cambiando ci vorrà un po' di tempo in ambienti diversi a quello della cultura, questo ovviamente tocca interessi molto, molto forti, una città che si è sviluppata intorno alla, diciamo, alla finanza no? e, e all'edilizia, diciamo, allo sfruttamento del territorio. Nel momento in cui uno dice smettiamo di costruire, si agita, certo che si agita per forza, e quindi c'è confronto, c'è anche conflitto eh, fuori, no? Mh, vero, però con grandissima serenità, anche se la parola ormai in Italia non si può usare, uno continua no? a fare le trasformazioni che vanno fatte, perché queste trasformazioni alla città faranno bene. Mm. No, tra l'altro immagino che vorrà poi questo sistema di fare sistema sarà replicabile negli altri settori perché insomma, benissimo sì. la cultura ma c'è molto no, da e fare e ascoltare, eh, anche, città, ascoltare, no, ascoltare sì, le richieste insomma, e, è... È... e anche il vice sindaco lei lo sa, scegliere meglio le persone ma questo per nell'interesse della città e del movimento stesso è inutile anche qui girarci intorno eh, beh, diciamo, stiamo riferendoci a Marra evidente che è stato fatto un errore nella scelta delle persone su questo mi pare che non ci siano non ci siano dubbi mm, per quanto riguarda il, le persone però sono tante stiamo parlando di una giunta che è. è composta di persone diciamo, non parlo di me stesso di <ride> miei colleghi di altissima qualità e nessuno no, questo lo, lo mette in discussione parliamo di un sistema che, di, di, di grandissime aziende che sono state, insomma, gestite piuttosto male, si hanno accumulato quella montagna di debiti nel corso degli anni e di cui però all'interno ci sono un sacco di persone che lavorano bene, che sono state mortificate eh, Rimettere tutto questo in circolo è diciamo, un lavorone, insomma. Non è proprio una cosa Ma che Ma Infatti, non vi invidiamo, eh. no. no. non particolarmente. Ecco, diciamo, no, eh. non particolarmente. No. Però, tra l'altro, no. l'hanno notato alcuni amici nel salutarci mm. che lei sia sì, il sindaco, il vice sindaco. Chiedo scusa al sindaco Raggi, ci sì. mancherebbe eh. di Roma e si chiama Bergamo. È straordinario. È sì. allora, eh. no. Ma io sono nato a Roma. Però. Ah, no, credo, eh. sì, si sente, la cadenza è tutta romana. Vice si sindaco, Vabbè, ripeto sorridere aiuta, questo sempre un certo po', eh... aiuta, ringraziamo perché l'abbiamo anche buttata giù dal letto diciamo la verità, no, alle 8 e al 10 letto. del mattino il mio letto diciamo <ride> lo abbandono molto prima <ride> perfetto allora insomma in bocca al lupo per questo capodanno magari sì, ci risentiamo poi eh, per anche per altre questioni nel, nel prossimo anno, nel 2017 con piacere, vi ringrazio molto e faccio tanti auguri a tutti a voi e a tutti quelli che ci ascoltano